Ecco come registrare gratis il vostro schermo oppure fare una live streaming su youtube piuttosto che su twitch o altri servizi Open Broadcaster Software è il software che oggi andremo ad analizzare e permette di fare streaming e registrazioni in modo gratuito ed è open source Concentriamoci sulla OBS Multiplatform che è l'ultima sviluppata Altrimenti c'è anche la OBS 657 che è 64 bit, ma non verrà più implementata più di molto, in quanto ci si concentrerà su quest'ultima. Questa è l'interfaccia. Chiudiamo. Questa è l'interfaccia. Ora, voi avete la possibilità di creare più scene. Quindi, scene collection, io ce l'ho in inglese ma potrete impostarlo in italiano. E fate nuova gli date la scena, ad esempio Tutorial ora io non la farò, altrimenti mi uscirà da questa ma potrete tranquillamente cambiare nel caso volete impostare avere delle impostazioni per le live delle impostazioni per le registrazioni per un gioco, per un altro o ancora per live streaming di diversi canali quindi potrete switchare io ho senza titolo ma creerò poi eh, YouTube 1 e YouTube 2 che ho due canali quindi avranno due diverse impostazioni, due diverse chiavi per poter fare la streaming. Ora, è diviso in scene. Io ho impostato la scena tutorial per questa occasione, ma potrete tranquillamente crearne altre. Creerete scene, ad esempio tutorial 2. O ancora gioco, quello che volete. E potrete cambiare tra una e l'altra durante la registrazione ed è molto comodo. Come sottocartella, quindi sottoscene, potete impostare le sorgenti che potranno essere diverse da una scena all'altra. Quindi sorgente, aggiungiamo una nuova sorgente. Io qui ho utilizzato cattura alla finestra, quindi Windows Capture. Utilizzo questa in quanto è comoda, comoda perché vi permette di scegliere quale finestra registrare. Ad esempio utilizzo Blender, che è molto leggero, e gli do Windows Class, quindi classe di, della finestra, per, eh, per prenderlo come riferimento. Oppure potete usare l'eseguibile o il titolo a seconda di ciò che avrete e se vi si bloccherà per vari motivi. Magari avete un programma che apre più finestre con lo stesso nome, allora eh, utilizzerete eh, il titolo, oppure Windows Class, oppure se volete registrare qualsiasi finestra di un programma utilizzerete il nome dell'eseguibile se viene creato un eseguibile univoco ora è importante che voi impostiate capture cursor nel caso volete registrare un tutorial nel caso di un gioco non è detto ad esempio su osu non è necessario cursor capture in quanto viene già generato ma in questo caso ci serve e multi adapter compatibility è indispensabile nel caso voi abbiate una SLI o comunque se abbiate ehm, più schede video in questo caso se non lo selezionerete non avrete successo nella vostra registrazione diamo l'ok okay e si creerà comoda cancelliamolo non è necessario ok e avete la nuova sorgente ora avete anche la possibilità di aggiungerne più di una quindi aggiungete ad esempio un'immagine. Ora io l'ho già creata e per l'occasione switcherò Scena, quindi Blender, che è quella che di solito utilizzo. E io ho creato l'immagine Snapchat. Vedete qui in basso che io ho aggiunto un'immagine. Posso allargarla, diminuirla, spostarla durante la registrazione o durante la live. Se avete un piccolo logo vostro potete inserirlo qui. Ora io lo disabiliterò e andrò a illustrarvi. Altre impostazioni, quindi settings, potete impostare la lingua, inglese, italiano, o come preferite, io sono più comodo con l'inglese, il tema, se lo volete, che altrimenti è chiaro, io ho impostato scuro, così risparmio energia. E andiamo subito su output, perché oggi ci concentreremo su come registrare lo schermo, quindi output, registrazione, recording. Ora queste impostazioni non posso cambiarle in quanto sto registrando, ma avrete il tipo che può essere standard oppure ad esempio se avete installato FFmpeg avete FFmpeg potete scegliere quello che preferite se li conoscete altrimenti standard il percorso di registrazione io utilizzo un SSD così mi permette più dinamicità e posso registrare senza dover pensare troppo alla, alle dimensioni alla velocità di scrittura o altre problematiche degli hard disk poi avete la possibilità di generare nomi senza spazio se vi genera problemi è il formato di registrazione quindi avete molteplici ma io ho valutato che il MOV per le, il mio computer e per i miei programmi è quello più confortevole anzi è l'unico che Premiere riesce a leggermi quindi io utilizzo il MOV potete scegliere anche diverse tracce audio, ad esempio il MOV lo supporta e potete registrare su più e scompartimenti audio quindi avrete ad esempio quando potete scegliere la lingua quindi italiano inglese se avete più dispositivi che catturano potete scegliere dove andare a dove dirigerli e quindi poi separarli io utilizzo una sola traccia quella della webcam e è la traccia 1 ecco qua su audio potete impostarle quindi io ho impostato che okay, tre eventi di bitrate la 1 e poi ne ho impostata anche un'altra, che è la traccia 2. La utilizzo per i streaming, perché è una connessione veramente schifo, per non dire altre parole. E utilizzo un 64-bit, perché un 32 è veramente inascoltabile, se non utilizzerei quello. E quindi su streaming, ad esempio, vedete che io ho impostato traccia audio 2. Ma per le registrazioni, 3 eventi. Andrà benissimo, tanto non devo trasmettere. Poi, encoder x2s4 sostanzialmente l'h2s4 quindi il formato classico di tutti i dispositivi riscala l'output no non mi interessa mantengo il full hd che per ora che per quando faccio le live invece io seleziono come potete vedere 372 x 296 il peggiore possibile questo è anche impostabile da video anzi conviene impostarlo più da video che da output in quanto penso che sia un bug, lui il programma fa riferimento prima a video e poi ad output, quindi se qui avete impostato una, un output è riscalato e qui avremmo che te lo registra in effetti a dimensioni inferiori, qualsiasi sia il tuo purpose, il tuo obiettivo, quindi anche se è un, una live streaming piuttosto che una, è una registrazione. Io preferisco impostarlo uguale per evitare problemi, quindi quando faccio le live qui rimane su eh, 279 o comunque la risoluzione più bassa e quando registro la tengo 1920-1080 qui potete anche scegliere il renderer quindi OpenGL o DirectX se mi sembra comunque quello che avete e la, la risoluzione del canvas quella base che di solito io le imposto uguali per sicurezza perché a volte ci sono dei bug e se non programma open source sono molto frequenti quindi fa un po' un attimo attenzione a volte a parte questo se impostate bene Fila liscia. Downscale, quindi come viene riscalata l'immagine, nel caso facciate un output riscalato. Io tengo un 16 samples, così ce la fa il mio computer, altrimenti non ce la farebbe. Custom frame per secondo, io tengo 30 fps, ma di solito per i se so che usano 60 o addirittura 120, ma il mio computer sarebbe lì. E in un angolino a rattristarsi perché ho utilizzato un fps troppo alto, quindi non registrerebbe neanche audio, potete anche qui settare i vostri devices di registrazione e unnable push to mute non li uso, vuol dire che quando clicchi eh, puoi, puoi selezionare di, di eliminare un, uh, uno dei due, seconda, di. seconda sinceramente non ho mai utilizzato questa funzione, preferisco piuttosto Cancel. preferisco piuttosto andare qua sul mixer audio e utilizzare questa funzione e quindi in questo caso non si sente, ho audio desktop audio desktop è la, quello che sentite nel desktop quindi non nel microfono ora io non ho musica impostata ma se facessi partire una musica sentiremmo eh, la musica e se io disabilitassi il microfono sentiremmo solo la musica ma non dalle casse perché potete anche averle spente ma eh, dal computer direttamente quindi è molto comoda questa funzione, soprattutto per i gamers. E quindi probabilmente voi utilizzerete proprio tutte e due in contemporanea. Oppure se avete problemi di copyright e volete disabilitare l'audio del gioco, semplicemente così. E vi mettete la vostra radio in sottofondo, le vostre tracce. Ora, eh no, qui disabilitato. Settings. Torniamo su Output. Output Recording. E torniamo su Custom Mixer setting In questo caso... Io non ho messo niente, nessun settaggio personale, anche perché non mi intendo molto di programmazione, quindi evito il bitrate. È quanto volete registrare? Quindi 15 megasecondo. e nel mio caso utilizzo l'SSD, quindi va benissimo. E potete. E qui ci sono un attimo di gioco da fare, perché partiamo il bitrate 15.000 per un HD va benissimo se registrate però a 60 fotogrammi al secondo probabilmente questo sarà meglio metterlo su 30.000 circa 25 io tengo 15.000 ma questo bitrate è il massimo che registrate sostanzialmente è la media voi se volete registrare una qualità più alta mettete un bitrate più alto se volete registrarne in una qualità che il computer vi regge, tenete una qualità più bassa. Ma comunque fate sempre riferimento a Custom Bitrate. Quindi, se voi disabilitate questa funzione, cosa che io ho paura a fare perché potrebbe cambiare tutto mentre sto registrando, voi avete la possibilità di scegliere il Constant Rate Factor CRF che troverete. Una volta disabilitata questa, questa casellina, avete la possibilità di sceglierlo. Quindi, quando sarà a 0, avete la, un formato useless, quindi senza compressione, mentre quando utilizzate, mi sembra un massimo di 51, avete una qualità schifosa, a prescindere dal bitrate che avrete scelto. Io utilizzo ehm, Constant bitrate. Il cost on bitrate vuol dire che io l'ho scelto, questo è sempre 15.000 e non cambia mai. Al massimo è regolato in modo automatico la compressione. Ma il bitrate è 15.000. 15 Se io voglio impostare 100, che è il minimo, io imposterò 100 oppure di più. Ma lo scelgo io, quindi consiglio di tenere abilitata il custom bitrate, soprattutto per le registrazioni, in quanto avete un computer che lavora in modo più leggero. Ora. Intervallo dei di, di keyframe io tengo automatico, non mi interessa impostarlo, custom buffer size possiamo impostare buffer size che significa che quando supererete i 15.000 lui terrà un buffer, io ho messo il doppio, quindi altri 15.000 di buffer e... Ehm, utilizzerà quelli nel caso avete delle scene in movimento eh, che necessitano di più elaborazione io ho disabilito 15.000 per la registrazione di uno schermo fermo in tutorial <ride> è ottimo Qui non manterrò l'uso della CPU io utilizzo Superfast perché? perché ho un vecchio computer e non mi regge Superfast è quello che state vedendo ad ora quindi è tranquillamente guardabile ma ovviamente Placebo sarà il migliore. Ma vi servono dei super computer che non, non so chi ce li abbia. Sostanzialmente, la media per un computer odierno dovrebbe essere quella più comoda. Profilo: Profilo se avete un 64-bit, siete legati ad Daig. se utilizzate l'altra versione del software, se utilizzate la multiplatform, potrete anche scegliere in quanto è un 32-bit e il main va benissimo. Soprattutto. Se state usando anche un 60 fotogrammi al secondo, non ho mai registrato 60 fotogrammi al secondo, ma si dice che è meglio tenere alto. Se tenete main, non avete una gran qualità. Poi, Tune, avete la possibilità di dare una modifica, una pompa, un pompaggio alla vostra registrazione a seconda di vari fattori io tengo zero latency per le live ma per le registrazioni non gli do nessun pompaggio variable frame rate significa che quando avete uno schermo fermo lui utilizzerà eh, un frame rate inferiore mentre quando sarà più scene in movimento ad esempio ne utilizzerà uno superiore io per le registrazioni non lo utilizzo perché perché poi vado in post produzione e taglio io piuttosto gli do io un valore, ma preferisco che mantenga una costante qualità di 15.000 eh, di 15 mega secondo piuttosto che dargliene una variabile che mi registra magari laggando. Quindi, non essendo una live, lo disabilito. Opzioni di X2S4, ce ne sono varie. Io so che ce n'è una. Eh, per tagliare tutto ciò che è inferiore a una certa qualità, e quindi sarà più leggero il computer e avrete comunque. Una registrazione che non sarà di 1000.000 giga, ma io non, come al solito non conosco tante di programmazione, quindi questa parte la salto e sto nel default, nel base. Ora, quello che è molto molto importante è che voi testiate prima di registrare, in quanto voi provate a impostare una prima una slow, anzi, fate un test, mettete placebo. Noterete che quando fate partire la registrazione, voi eh, prima che vedete nella cartella dove avete deciso di salvare il file prima che vedete apparire il file che passano 10-20 secondi perché deve ancora lavorare quindi avrete una qualità veramente veramente mm, insomma che ci dovete pensare la qualità si sì, sarà buona però non è detto che non vi si pianta tutto e vi crascia. quindi tenete una media per iniziare e se il file vi si crea mettete la cartella di fianco se il file vi si crea entro due secondi bene se ne impiega più di due potete avere, avere dei problemi quindi con super fast o ultra fast ultra fast mi sembra un po' esagerato ma super fast eh, noterete che il file vi si crea subito e che non avete problemi dopo eh, col file quindi non avete Parte in cui si bloccano che salta l'audio e potete stare tranquilli ora se voi impostate non mi ricordo se ho già detto un crf quindi un constant rate factor a 0 lui darà priorità al constant rate factor piuttosto che al bitrate mentre se imposterete un massimo cioè se lo disabiliterete voi avete sempre il bitrate in primo piano ora abbiamo completato il tutorial e schiacciamo stop No, sbagliato, sbagliatissimo. Noi noteremo che quando clicchiamo stop taglia un minuto o due minuti di quello che abbiamo registrato, a seconda della durata del video. In questo caso, credo di aver fatto 16 minuti e 20. Wow, abbiamo impiegato un bel po' di tempo! E quindi io aspetterò prima di cliccare stop, voi lo vedrete stoppato subito, ma io prima di cliccare stop aspetterò per sicurezza due minuti, quindi aspetterò qui di arrivare a 18 così sono sicuro che mi ha salvato tutto altrimenti lui taglia a seconda della scelta che abbiamo fatto placebo probabilmente voi registrate 10 minuti e lui taglia a 30 secondi quindi avete 30 secondi di registrazione soltanto e invece quando tenete ultra fast magari schiacciando subito stop recording voi avete subito la registrazione ma con una qualità schifosissima io tengo una very slow e aspetto 2 minuti Beh, se registro un minuto, aspetto magari 30 secondi. In questo caso proviamo e testiamo, non voglio perdere le parti importanti. Io sono Francesco Yoshi, se vi è piaciuto il video, un bel pollicione in su. Se vi è stato utile, anche. E se invece trovate che abbia detto delle grandissime questionerie, bene. In quel caso scrivetemelo nei commenti per favore, che così sono chi di aver sbagliato. Poi, eh, se volete altri tutorial, beh... Chiedete nei commenti e io cercherò di esaudire i vostri desideri. <ride> Sono Francesco Yoshi, vi saluto al prossimo tutorial. Ciao! Uh, quasi mi dimenticavo. Potete scegliere le sorgenti, di, impo di impostarle a, una... a un piano superiore o inferiore. Ad esempio, se io voglio che Snapchat sia inferiore ecco vedete che verrà oscurato dalla mia finestra di blender mentre nel caso io volessi che questo fosse proprio in primo piano ecco la metto qui quindi lo alzate al massimo come layer di photoshop se utilizzate photoshop o qualsiasi altro programma e ora è veramente tutto <ride> vi saluto ciao